Ilaria Bracaglia eh, del Comitato Carlo Giuliani, voi avete istituito una borsa di studio per giovani, N mi vuoi spiegare di che cosa si tratta? Come no? Allora, la, tenga... allora, la borsa di studio si chiama appunto una... la borsa di studio per non dimenticarlo, chiaramente noi lo scriviamo con la C maiuscola perché è per non dimenticare Carlo Giuliani. Ed è una borsa di studio che è stata pensata ed è finanziata da, a partire dal 2021, quindi dal ventennale, dal Comitato Piazza Carlo Giuliani, dal Comitato delle Madri per Roma Città Aperta, eh, che è stato fondato a partire dalla volontà di Stefania Zuccari, la mamma di Renato Biagetti, e dall'osservatorio contro la repressione. Eh, queste tre realtà, eh, diciamo, riflettendo sul senso del ventesimo anniversario, avevano la volontà di poter trasmettere un'importanza della storia, del fare storia, del fare memoria, che non fosse fine a se stesso, autocelebrativo o autocommiserativo a seconda di come ci si sente, ma che potesse eh, incentivare le persone a pensare alla storia come a qualcosa che si può aggiornare nel corso del tempo, non come uno sguardo autoriflesso, verso il passato ma come a qualcosa di utile per noi oggi non per capire il passato e basta ma per orientarci verso un futuro per poter cominciare a disegnarlo e per questo eh, diciamo, ab abbiamo voluto dare questo tipo di significato per noi al ventesimo anniversario creando questo progetto di borse di studio che chiaramente prosegue per cui diciamo, è proseguito quest'anno e abbiamo premiato poco fa due vincitrici e proseguirà nei negli anniversari a venire Grazie A voi, a te, grazie